Buongiorno, siamo a Mischi, a Marina di Gorka, siamo con SkyWay, questa è la casa ecologica, guardate che spettacolo ragazzi, siamo in un prato verde, casa ecologica, la linea SkyWay, cosa c'è di più bello che realizzare un sistema di trasporto che è amico della natura, che è amico del verde, che non inquina? che rispetta l'ambiente autoalimentato un sistema di trasporto che vedete queste sono le linee non ha, non ha cavi elettrici quindi non ci corrono quei cavi sulla testa a 3000 volt una tecnologia talmente vedete, ecologica tutto quello che ci sta sotto si può fare non ci sono intralci sulle linee la vegetazione può essere fatta anche se passa la linea skyway e quindi rispetto dell'ambiente meno cementificazione meno gallerie, meno distruzione di alberi progetto davvero innovativo e chi ancora non credeva in questa tecnologia credo che fra un anno o due si dovrà ricredere perché noi stiamo lavorando, stiamo per realizzarla in tutto il mondo e quindi abbiamo la necessità di completare questa fase di sviluppo nel più breve tempo possibile e appunto dare supporto a questo progetto. Vedete che meraviglia? Mi faremo l'eco faremo scusate l'eco il 4 di agosto quindi tutti quanti correte a comprare sia il biglietto dell'aereo fate il biglietto per entrare all'EcoFest sul vostro back office e dai saremo in tanti a dare ancora un anno a questa azienda tanto sviluppo, tanta, tanti risultati eh, grazie a tutti voi che state contribuendo a realizzarle qui c'è una nuova linea che sta per nascere una linea, una linea che si chiamerà ultra leggera, quindi ancora più leggera della linea flessibile sottile qua viaggerà un nuovo modello che si chiama Uniwind modellino che stanno già costruendo e avremo molto presto. Questo diciamo è un modellino che avrà successo come gli altri. Ok dai, noi proseguiamo il nostro percorso all'eco park, adesso entreremo nella casa ecologica e faremo l'intervista ai nostri delegati del Perù. Ciao ragazzi, siamo in diretta dall'Eco Tecnopark siamo sulla nostra casa ecologica e come vedete il parco diventa sempre più bello, sempre più natura è presente in questo parco, è una, una casa ecologica Skyway. Guardate che bel, bei materiali, come ben definita questa, questa casa ecologica. E questa è la tecnologia Skyway, e noi la stiamo rendendo sempre più interessante. Queste sono le linee di trasporto, oggi purtroppo non vediamo il treno che poco fa stanno montando alcune cose, quindi stanno lavorando, vedete i cantieri sono aperti, qua si lavora a 360 gradi su questa nuova tecnologia.